Grazie stufato del commercio la regina concessa e all'anno, all'arma vettutorelli e difende difenda mercanzia da briganti e marioni hanno fatto accordi con papi saraceni spagnoli a gaeta chi c'ha i follari se li tiene stretti tente e banca accanto a casa oppure sotto i letti contadini poveri gli 60 anni fa hanno venduto terre alla fanno vita da pascià Rizzano, terra nostra di Pumarolo buona Venduta al petroliere per quattro posti e lavoro. Gaetano e benzina e polvere tutti insieme a ballare. poi ci viene in odumore, queste nocività, con si cascano un bici sull'asfalto. A vent'anni è cominciato a farti derubare di una vita che oramai non riesci a controllare. Anche Sti signori pagano quattro spicce concessione Poi s'appusca i miliardi ogni fine stagione pur di sti tempi noi voliamo fai diversi Tutti in fila per arricchisti cittadini onesti Perché il virus non esiste, siete solo ritardati L'importante è la faccina o business dei primati A vent'anni hai cominciato a farti derubare Di una vita che oramai non riesci a controllare Anche a vita siamo immuni da qualsiasi malattia Tanto basta che ci stanno quando sto in via Ma fine il problema, abbiamo pure risolto Di solito che i di soldi, soldi mentre l'altro piccarello è morto